Ciao a tutti, eccoci con un aggiornamento del titolo Ferrari, infatti questo titolo l'abbiamo già visto in passato e credo che sia interessante comunque tenerci aggiornati, dargli un altro occhio perché può essere che si stia verificando quella dinamica di cui in realtà in passato avevamo già parlato anche in delle live se non ricordo male che potrebbe pensare a ulteriori allunghi di questo titolo successivamente a un ribasso in realtà del prezzo Infatti questo è il mensile e possiamo vedere come dai massimi che avevamo raggiunto adesso ci sia stato già un movimento a ribasso con successivo leggero rialzo e adesso di nuovo potremmo avere dei ribassi che potrebbero anche tornare da queste parti o magari anche sotto. Tuttavia vorrei far vedere meglio queste dinamiche dal settimanale, eccoci qui sul settimanale. Direi di andare immediatamente a tracciare dei livelli per capire meglio quale può essere la situazione. Ecco qui. Quindi abbiamo vicino al prezzo attuale sicuramente questo livello importante che è stato toccato in realtà a marzo 2021 quindi nel recente passato e ha avuto comunque un bel rialzo successivamente appunto al raggiungimento di, di quest'ultimo. Poi andrei a segnare questa zona qui, ecco qui dove il prezzo è andato proprio recentemente un paio di volte. Poi andrei ad individuare questa zona, che è stata infatti zona importante sia qui che qui e qui e quindi potrebbe tornarlo ad essere proprio nel prossimo futuro e infine andrei a indicare anche quest'ultimo livello dove il prezzo potrebbe adesso aver sentito tuttavia c'è una cosa importante a dire su questo livello in particolare nel senso che noi dobbiamo tenerlo d'occhio adesso semplicemente per il fatto che nel caso rompessimo il rialzo ecco che questo massimo verrebbe sostanzialmente diciamo tra virgolette annullato e potrebbe diventare zona di interesse per comprare il, il titolo soprattutto magari nel breve termine in quel caso tuttavia quello che voglio dire è che noi abbiamo segnato adesso i livelli possiamo vedere che dal raggiungimento di questi massimi abbiamo avuto un calo molto importante fino a questo livello qui quindi il livello di 188 però adesso abbiamo una dinamica che potrebbe vedere una sorta di lateralità infatti vedete come faccio vedere meglio con la penna ecco vedete che abbiamo visto questi due massimi questi due minimi e quindi può essere che il prezzo magari adesso continui a salire torni qui poi torni giù magari fa un po' così poi torna qui e poi rispara su e inizia a fare appunto una letteralità che potrebbe durare un po' di tempo tuttavia non è questa l'unica dinamica che potrebbe verificarsi e comunque questa dinamica potrebbe tranquillamente starci e se andiamo a vedere il mensile vedrebbe una situazione con una sorta di compressione per poi vedere magari nel futuro anche poi con l'espansione del business di Ferrari che probabilmente avverrà e vedere magari dei rialzi con anche il raggiungimento di livelli superiori ai precedenti massimi storici e quindi vedere il prezzo. Risalire e andare a livelli, diciamo ancora più alti rispetto a quelli attuali. Tuttavia, sarebbe interessante vedere in realtà dei, dei ribassi fino a questi livelli, anche perché se dovessimo raggiungere questi livelli, avremmo dei benefici sul price earning, per esempio, che è parecchio alto su questo titolo. Infatti, se noi andiamo a vedere su EU Finance, abbiamo 49,55 e mi piacerebbe se fosse un valore inferiore per comprare appunto questa, questa azione perché è un po' altino e poi volendo possiamo dare anche un occhio a ricavi utili e mi salta all'occhio che nel 2020 abbiamo avuto un calo rispetto al 2019 ma come avevamo già detto anche nei video precedenti non è che ci preoccupi così tanto questa cosa perché, perché praticamente c'è stato il covid che ha pesato parecchio sul giro d'affari di Ferrari perché ha limitato la produzione e quindi di conseguenza ci sta che abbia avuto un calo tuttavia se andiamo a vedere nel trimestrale abbiamo anche un calo nel primo trimestre del 2021 rispetto all'ultimo trimestre del 2020 infatti abbiamo un calo sia nei ricavi sia negli utili ma comunque ci può stare non è che ci deve destare particolari preoccupazioni perché non è che sia un calo così alto e ci sa che da un trimestre all'altro ci siano comunque delle oscillazioni tuttavia questo potrebbe comunque dare valore a questa ipotesi quindi l'ipotesi che ci sia un ulteriore calo prima di vedere una risalita che quindi sul mensile vedrebbe configurarsi una price action per esempio di questo genere: quindi adesso questo mese magari chiude così, o magari poco più sotto, poco più sopra. Poi magari questo mese scende ancora un po', poi si scende ancora. Si arriva da queste parti, poi magari si lateralizza un po'. E a quel punto magari si crea la dinamica long, che potrebbe poi portare i prezzi a risalire oltre i massimi precedenti e quindi potrebbe essere interessante anche per il lungo termine, anche perché questa azienda dà un po' di dividendi, circa il 33% di pay al treccio, quindi non sarebbe male in realtà come, come dinamica tuttavia appunto come dicevamo prima anche sul, sul settimanale non è detto che si verifichi esattamente quella situazione ma in realtà sarebbe comunque giustificato anche con l'eventuale lateralità che potrebbe verificarsi nel senso che comunque questa zona è importante e potrebbero crearsi delle cose interessanti e una cosa interessante si potrebbe creare al di là della lateralità che vedevamo prima Può anche essere che adesso il prezzo continui a calare chiudendo sotto questo livello e che poi nelle varie settimane vada a creare proprio qualcosa qui con rottura magari anche dei minimi precedenti. Eh, sarebbe molto interessante perché sarebbe per esempio una pin bar in questo caso che potrebbe effettivamente riportare i prezzi su e potrebbe configurarsi quindi in un contesto, insomma, potrebbe essere un contesto molto interessante. Tuttavia dobbiamo notare anche che c'è cioè, questo livello che è piuttosto importante perché è stato visto qui, è stato toccato qui, è stato toccato qui. Quindi può anche essere che in realtà il prezzo magari si fermi qui, per esempio, e magari da qui inizi a fare delle dinamiche magari non troppo interessanti, magari inizia del long che arriva magari fino a questo livello e poi comunque magari lateralizza un po' compressa eccetera, eccetera. Quindi bisogna poi ovviamente essere molto discrezionali nell'operatività e capire anche se un'operazione può essere più adatta a lungo termine o al breve termine. Secondo me è la migliore per il lungo termine, ricapitolando, è rivedere queste zone con una chiara dinamica long sia sul settimanale che sul mensile e a quel punto si potrebbe anche pensare a qualcosa per il lungo periodo, quindi anche prendere dei dividendi e vedere nel, insomma, nel lungo termine poi anche un rialzo che vada a rompere i massimi precedenti. E a rimanerci sopra anche, soprattutto grazie anche al magari alla commercializzazione del sub di Ferrari che potrebbe avvenire nei prossimi anni. Tuttavia, tornando a noi, andiamo un attimo a dare un occhio molto velocemente alle date fondamentali. Infatti, i pressioni abbiamo già visto: 50, quasi 50-49,55 parecchio elevato. Sarebbe molto meglio se fosse più basso. E se vedessimo un ribasso, avremmo appunto probabilmente un pressione inferiore premium for share 4,12% utili e ricavi li abbiamo già visti layout ratio ve l'ho già citato prima ed era 32,38% può essere interessante anche da questo punto di vista perché qualche dividendo ce lo dà abbiamo una grande redditività 37,24% di ROE Abbiamo un ottimo margine di profitto, perché abbiamo 18,28%, vuol dire che noi convertiamo un'ottima percentuale, che è appunto il 18% circa, dei ricavi utile. Quindi è veramente molto interessante questa cosa ed è importante da osservare. Poi abbiamo una liquidità totale di quasi un miliardo, nel senso abbiamo 983 milioni, circa quasi 984 con debiti totali di 2,28 miliardi che sono quindi superiori alla liquidità totale ma sono inferiori rispetto ai ricavi che abbiamo avuto con Ferrari nel 2020 che erano pari a 3,46 miliardi ed erano notato anche in calo, quindi i debiti io direi che non, non, ci non ci possono impensierire più di tanto perché sembrano ampiamente sotto controllo quindi io direi che eh, con questo è tutto io spero che questo video vi sia piaciuto che l'abbiate trovato interessante io vi invito se così fosse a lasciare un like e a iscrivervi al canale poi se vi va vi invito anche a seguirci su tutti gli altri canali social quindi per esempio Instagram, canale Telegram eccetera eccetera e vi invito anche a dare un occhio se vi va al mio canale YouTube dove invece si parla prevalentemente di management, di marketing, eccetera, eccetera, quindi tutto ciò che è relativo alle aziende. Con questo io vi ringrazio nuovamente vi auguro un buon proseguimento. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!